Con il lancio delle Hoka Kawana l'azienda americana ci ha messo in grossa difficoltà perché fino ad oggi pensavamo che le Clifton 8 fossero la miglior scarpa per correre i lenti. Ci è stato chiesto da più parti, dopo la recensione delle, delle Kawana, quale fosse la scelta migliore per il podista amatore, evoluto oppure non, eh, che volesse correre alle varie distanze fondamentalmente le due scarpe pesano le Kawana 288 grammi mentre le Clifton 250 la scritta è inequivocabile sulla soletta delle Clifton che ci dice soft and light for everyday. Di conseguenza questa scarpa va probabilmente utilizzata per tutte le corse lente di tutti i giorni, secondo me dal meglio nei rigeneranti, invece questa Kawana è sicuramente un oggetto del desiderio ma anche del mistero, non c'è scritto l'utilizzo sebbene ho raccontato in maniera precisa nella recensione completa qualche giorno fa qui sul canale lascio comunque la parola ad Andrea Soffientini che ci racconta dal campo di Garbagnate cosa ne pensa dei pregi e difetti di queste due scarpe e in quali condizioni suggerisce di utilizzarle voi nel frattempo stay strong e keep running ci vediamo alla prossima io come al solito vado a avermi un coffee ciao Andrea so che hai in mano due scarpe di Hoka le Clifton 8 che sono tra l'altro le scarpe tra le più vendute in Italia e le eh, Oka Kawana, cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao Max, ciao a tutti, uh, bah, eh, credo che abbiamo in mano una delle migliori scarpe da lento che abbiano mai fatto e una scarpa molto protettiva casa di Oka, cosa ne penso? Penso che abbiano messo una scarpa tra una Bondi e una Clifton in mezzo. In effetti Andrea per quali ritmi utilizzeresti queste Kawana che come hai detto si posizionano a metà strada e soprattutto come hai visto l'intersuola? faccio fatica a dirti dei ritmi, sicuramente sono i ritmi del lento e basta, trovo però questa scarpa molto particolare, e forse era la scarpa che mancava perché la Bondi aveva un'intersuola molto dura ed era una scarpa abbastanza pesante, su un atleta come me era abbastanza difficoltoso da utilizzare, mentre questa qua per fare i lenti eh, i lenti rigeneranti soprattutto si, si pone benissimo. Quindi sono scarpe per atleti leggeri, medio leggeri, medio pesanti eh, che vogliono correre con protezione. Anche se abbiamo visto che l'intersuola è leggermente più dura rispetto a quella delle, delle Clifton. E quindi non la consiglieresti per correre velocemente, però questa scarpa va velocemente. Sì, beh, ma anche la Clifton, per assurdo, e per assurdo anche la, la MA4 e la Rincon che hanno tanta schiuma le utilizzerei anche per i lenti. Uh, non lo so, direi che questa qua la utilizzerei più per i lenti rigeneranti, comunque ti ripeto anche la Clifton spinge quando vuoi, quindi non lo so, la trovo comunque un pochino più pesante, la, la Kawane, quindi per cui la utilizzerei per i rigeneranti. Invece uno dei miglioramenti che hanno fatto e secondo me è sostanziale a livello di battistrada come hai visto hanno una gomma più dura e sembra durare quasi all'infinito ma eh, più che altro hanno messo... sì forse... no non lo so se ne ha messa di più anche perché si confonda abbastanza è molto sì. tamarra, come diresti tu sì peccato che in effetti è solamente sotto io a sto punto avrebbero dovuto fare anche tutta liter suola così sarebbe stata figa sì sembra che che sia più durevole rispetto a quella che c'era su Clifton e le altre che, che si andava subito a, a cancellare come dom. Sì, dovremmo fare comunque 500 km per vedere, però mi sembra fondamentalmente, ho superato i 100, mi sembra che comunque sia molto molto durevole. No, no, no, assolutamente. Comunque cioè, diciamo che la Clifton e le altre si vedeva subito sui primi chilometri che si si rovinava si consumava invece qua sembra durare quindi eh, sicuramente questo l'ha migliorato per fortuna dopo quanto due, due edizioni di Clifton e Compagnia Bella ci voleva. Invece nello spazio nell'avampiede sembrerebbe che quella della Kawana sia maggiore eh, secondo te eh cosa ne pensi ma eh, fondamentalmente anche sulla clifton 8 comunque ho notato un pochino di, di più spazio l'hai usata un pochino di più te questa kawana qua e mi fido di più della tua io mh, ultimamente non sentivo grossi problemi con la Tomaya, eh, ma a parte che neanche con la 7 quindi su questo non sono molto affidabile mi sono trovato bene con una e con l'altra invece una domanda che ti pongo è recentemente te la pongo molto spesso, a livello di stabilità eh, i nostri amici iperpronatori eh, come eh, hai visto le due scarpe e eh, soprattutto consiglieresti di più la Kawana che è secondo me è più stabile. Sì, sì, assolutamente è più stabile, anche credo perché ci, è, ci ha. Tiene un'intersuola un pochino più duretta e quindi rimane comunque più stabile rispetto alla Clifton. Però devo dire che anche la Clifton per un lieve iperpronatore potrebbe andare benissimo. Invece la, la parte posteriore del tallone ha una forma particolare Sappiamo che né io né te appoggiamo di tallone, però eh, come hai visto questa innovazione della, della Kawana e eh, cosa ne pensi eh, secondo te? smorzerebbe le forze in maniera migliore rispetto ad altri modelli? Uh, il cosiddetto giocolo di cammello. <ride> no, non lo so, non so perché l'ha fatta così. Sinceramente non credo che dia boh, più ammortizzazione, non lo so, non lo so. Davvero credo se l'avete per farlo l'attivino più, più simpatica e diversa dalle altre. Però davvero non, non credo che questo, questo pezzettino qua dia qualcosa di più o di meno. Invece Andrea, a livello di durata, come, come l'hai viste, beh, una è stata usata molto di più rispetto all'altra, però pensi che la Kawana abbia 100-150 km in più di durata rispetto alle Clifton, oppure le ritieni equivalenti? No, fondamentalmente potrebbero avere qualche chilometro in più perché hanno un'intorsola un pochino più dura e, e quindi vabbè, si consuma di meno, si schiaccia di meno e, e anche il battistrada è più durevole, quindi sì. Tomaia invece non, non abbiamo mai avuto problemi di rotture, quindi tranquillo. Sì, qualche anno fa magari si rompevano, ma poi invece secondo me negli ultimi tre anni no, no, le, ne abbiamo provate un miliardo di, di, di scarpe, non abbiamo visto nessun problema. Esatto, esatto, confermo. Invece a livello di tallone, eh, come l'hai visto? Secondo te tu raccontavi che eh, la uh, Clifton protegge i tendini, anche questa Kawana la vedi allo stesso modo? Assolutamente sì, eh, guarda, poi ha sempre il, il pezzettino qua apposta. Sono da provare, però è un pochino meno imbottito mi sembra il, il tallone, però su scarpe eh, comunque protettive diciamo che il tallone soffre anche quando c'è poca schiuma che ammortizza quindi in questo caso abbiamo una scarpa protettiva che dovrebbe darci un po' di sollievo. Abbiamo fatto mille confronti in casa Hoka, in questo caso ti faccio l'ultima domanda quale delle due utilizzeresti e quale delle due raccomanderesti al podistamatore? Ma dipende, io guarda utilizzerei Clifton perché è più leggera, però quando cerco un pochino più di protezione andrei tranquillamente con, con la Kawana, quindi dipende un pochino cosa vado a ricercare, un po' di più di protezione e una scarpa un pochino più reattiva con la Clifton. Quindi diresti fondamentalmente la Kawana è tra virgolette una versione un po' più leggera della, eh, della Bondi eh, 7 e quindi la raccomanderesti a chi pesa leggermente di meno. Esatto, sì, sì, è una scarpa un pochino uh, meno protettiva della, della Bondi, ma niente di che, diciamo, eh, ripeto, una scarpa di intramezzo tra una e l'altra, se ero indeciso se prendere la Clifton perché era troppo leggera, andrei di, di questa. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, eh, questa scarpa l'abbiamo comprata con i coffi Speriamo di fare ulteriori recensioni, Hoka, grazie ancora. Grazie, devo scappare. <ride> Ciao.